Salve innanzitutto vediamo. ecco qua. Che prima ho fatto, ho voluto fare un hangout a reti unificate separo la finestra e invece mi è venuto solo l'audio in youtube e il video si è caricato in daily motion adesso sto giocando con le finestre di Windows che mi sembra giusto che ci abbia delle finestre window, c'è questa vecchia web camera eh, del sì. 2000 ma forse di tecnologia molto più vecchia e sto trasmettendo dal vivo eh, perché eh, non posso trasmettere dal morto perché per fortuna eh, te eh, sono ancora vivo quindi da dove si trasmette dal vivo perché sono vivo e vegeto e neanche godo di ottima salute devo imparare a guardare in camera perché non so perché guardo il monitor che è più interessante ma quando ho il cellulare guardo il cellulare si vede perché non c'è solo una camera nel cellulare se C'avevo anche dall'altra parte stavo a guardare lo schermo invece lo devo girare, quindi guardo la custodia. Beh, eh, vi potrei rimandare a, a Dailymotion per vedere il video precedente, perché purtroppo in YouTube si è caricato soltanto l'audio. Vedo che la mia immagine è perfetta in 480 di qualità in, in youtube che la corregge adesso c'è molta meno illuminazione di quanto ho girato prima e metto mi piace nessuno che ha eh, commentato il mio video e aggiungo preferiti, gli Hangout di saint jean Quindi andiamo a vedere ciò. Il primo Hangout, il secondo Hangout e il terzo Hangout in streaming dal vivo. Ora, che emozione sto trasmettendo dal vivo! Uh. chissà quanti mi staranno seguendo ecco devo avercela con questa prima dicevo in un messaggio rivolto a Serafino Massoni che io avrei voluto essere uno scrittore e glielo era anche raccontato in due video a niente meno che Marco Travaglio mi metto a favore di camera ho tanti quaderni pieni di racconti ma sempre il dubbio che è difficile incontrare un editore che ti voglia pubblicare e quindi ho finito per, per perdere la testa non voler sentire parlare di, di pubblicare ma se fra voi c'è qualcuno che vorrebbe applicarmi beh sa dove trovarmi nel mio canale chan che poi non sarà difficile trovarlo perché mi state guardando il mio canale san Chan. E io vorrei scrivere cose molto interessanti e eh, prevalentemente surreali perché l'immaginazione deve spiccare il volo e devi tirare sulle ali per poter narrare cose veramente leali alla creatività devono essere surreali comunque se avete visto la qualità dei video che finora ho messo in youtube sapreste di che cosa sto parlando lo sapreste come e molti di voi hanno queste nozioni perché vi ringrazio ancora e guardando un po' il canale eh, 7204 visualizzazioni 91 iscritti e il canale è stato aperto 4 o 5 mesi fa io non so come, non so veramente come possa aver avuto così tanto successo. Impressionante. Però vabbè. Eh, spero che questa volta io abbia successo con, con questo Hangout. Perché il mio secondo Hangout è venuto solo il mio icono di le plus perché il, la camera la teneva occupata dell'emotion e non so travaglio sa che mi ha mandato due video messaggi e che vorrei essere giornalista e quindi se qualcuno di voi vorrà leggere delle mie note nel fatto quotidiano, eh, scriveteli alla redazione. Eh, anche so che è un ottimo editore. E quindi eh, scrivetegli se vorrete, se vorreste vedere recensito il mio libro eh, dal fatto quotidiano. Eh, io so che lui dà molta importanza alle lettere e comunicazioni dei, dei lettori e quindi se quelli che hanno votato mi piace e hanno visto i miei video che li hanno visti 7204 volte vorranno vedere eh, anche un mio libro pubblicato o delle mie note che io posso mandargli via email a travaglio perché lui le pubblichi nel suo fatto quotidiano e magari virtualmente nella versione online o che mandi le mie note come allegati archivi allegati ai suoi abbonati virtuali non avreste eh, che da scriverglielo eh, da chiederglielo perché lui tiene sempre in grande considerazione l'opinione dei suoi iscritti come è giusto che sia come non ha mai fatto a volte nella rai e nei giornali importanti che prendono finanziazioni pubbliche di stato invece lui vive dei vostri abbonamenti e quindi lui dà lavoro a quelli che realmente appagano le necessità dei suoi lettori perché è un imprenditore dirigente e dirigente come non sempre la classe politica industriale lo è nel nostro paese. Quindi se io glielo ho già proposto a Travaglio, ma forse lui non ha avuto tempo di ascoltarmi, io posso mandarvi delle, delle note, delle informazioni dall'estero, dello straniero, di cose che magari è difficile per voi informarvi fuori dalle ansie e dalle veline delle lobby internazionali. Io ho informazioni di prima mano. Però aspetto che me la chiedano questa informazione. Questa documentazione, questa... io posso fare dei reportage. Come mi piace parola reportage Vabbè, vediamo come tipo mizzer no? dossier una rubrica che apre una cartella che sa le... le cose che saltano fuori le Beh. Beh, adesso vi lascio perché devo andare a preparare il, la merenda. Qua sono le 16:58. Come dico sempre nei miei tutorial di gastronomia casareccia che voi volete vedere e io vi filmo. Tutorial di gastronomia casareccia mi raccomando. Home gastronomy tutorials. Sentencian per quelli che parlano in inglese magari che lo parlano meglio di me e adesso qua si sta sfumando la luce perché sta già in è autunno autunno inverno qua 1658 prima che diventi buio stacco questo hangout mi raccomando fate bravi seguite il mio canale iscrivetevi votate i video che vi piacciono di più che io mi iscriverò al vostro canale purtroppo qua deve finire eh, questa dimostrazione il terzo hangout e il secondo che riesco a filmare in youtube perché quando filmavo in daily motion non si caricava in youtube l'immagine non so perché si compartiva l'audio con daily motion però non il video però basta in daily motion c'è un limite di eh, 20 minuti per girare Invece in YouTube sembra che non ci siano limiti. E giustamente io potrei registrare altre 48 ore. Ho visto degli hangout in YouTube che durano 2 o 3 ore, ma ho deciso di porre dei limiti a questo perché voglio. Fino a poco tempo fa che non potevo riscattare questa vecchia, vecchia camera, non, non mi aminamavo a farlo, a leggere dei libri e dei giornali. Ma adesso, eh, prossimamente, vi commenterò dei giornali. Ciao!